Thank you. Ciao ragazzi e eh, ben ritrovati sul nostro canale. Oggi diamo inizio finalmente alla serie 3 eh, di cui avevamo già parlato in un filmato precedente e, m, dal titolo Domande e risposte europee. In questa serie, in questo spazio del nostro canale, daremo un posto scopo alle domande più, più semplici eh, e spesso ci, ci fate. Quindi vediamo il vostro coinvolgimento per arricchire di più questo spazio. Quindi scrivete sotto nei commenti, sul, una mail sul nostro canale, via WhatsApp, domande che, a cui siete curiosi di conoscere una risposta e noi, al solito, transiteremo e vi daremo le, in seguito con un filmato. L'argomento di oggi è semplicissimo: il gusto nei volatili. Uh, I testi. Si dicono che il gusto dei volatili è poco sviluppato e probabilmente in realtà sarà così perché eh, non siamo in condizioni di poter confrontare quello di un piccolo volatile come il canarino con quello di un grosso volatile poi può essere un, un colombo, un gallina, un'Aquila, ok? Quindi non siamo a conoscenza di altri lati. Il nostro riscontro oggettivo eh, sulla piccola rivauna, quindi carabini, cargamini, ci mostra chiaramente. Degli attrezzamenti Questi ci fanno eh, capire con certezza che il loro gusto è poco sviluppato. Magari non, non lo sarà poco il nostro, però eh, il loro gusto è presente e poco sviluppato. Uh, per entrare nel dettaglio e darmi qualche riferimento, uh, sarà successo qualche volta di aver strato uh, degli integratori, dei tamili, spesso, col velivolo, e notare l'acqua del beverino viene ehm, bevuta con una frenesia, quindi con piacere, con gusto, no? e quindi il beverino svuotato con estrema facilità. Eh, quello non è soltanto perché magari l'animale ha degli istituti, come il lavarsi nel beverino, o, o sente la, apprezza l'acqua fresca in, in un ambiente più caldo, ma è anche perché per esempio negli integratori, che cioè il in substrato spesso di in questi integratori, sono zuccheri semplici, quindi monosaccaridi um, zuccheri a catena corta, quindi parliamo di estrosio, maldolestrime, fruttosio. Questi zuccheri sono anche presenti negli sparinati, quindi nel pastoncino, nei pellettati, nel pasto unico, in tutti i vari sparinati. Ma non solo, negli sparinati troviamo anche la presenza dei grassi quindi eh, grassi di origine vegetale così come grassi di origine animale grassi che loro chiaramente apprezzano perché la dimostrazione l'abbiamo che ehm, come cambia la fedibilità tra un pastone secco e un pastone morbido è la base il grasso che fa cambiare tanto quindi questa sofficezza che ha riscontro che abbiamo ancora nei semi se in una gabbia somministriamo sia la scagliolatura che sia un misto di semi l'animale sarà sempre indirizzato verso il gusto di semi perché apprezza i semi grassi, eh, quindi i semi scuri, i semi poriosi, no? Quindi tutti questi riscontri ci danno chiaramente delle risposte. Sì, gli animali, quindi in questo caso i canadini, hanno un gusto poco sviluppato ed è principalmente indirizzato verso le sostanze zuccherine grassi. quindi attenzione sempre alla vostra alimentazione perché come per noi esseri umani zuccheri e grassi possono provocare effetti secondari a lungo o a medio termine l'argomento di oggi termina qua speriamo con questa serie di fare una cosa gradita e, e trovare un riscontro da parte vostra speriamo che ci scriviate tante piccole domande a cui ci essere una risposta breve se questo video vi è piaciuto, un like alla fine e ciao, alla prossima!